è stata una battaglia che tu hai perso, che una generazione completa ha perso, non c'è futuro se non hai la capacità di vedere, di vedere eh, analizzare questa cosa e pensare al futuro, se non lo fai continueremo a essere perdenti.